E Quindi diciamo, quello che mi ha attirato in primo luogo è stata questa volontà di costruire uh, un'azione politica che ovviamente non è neutrale perché va a scardinare il principio di privatizzazione dello spazio pubblico, va a proporre nella pratica un uso mutualistico e sociale degli spazi, uh, però anche forme politiche nuove molto più eterogenee, diciamo, di quelle tradizionali che possono dare spazio a posizioni diverse che si nutrono proprio delle pratiche, delle pratiche politiche mutualistiche. L'asilo, primo, diciamo, tra una serie di altri spazi che ci sono stati a Napoli e poi hanno seguito lo stesso percorso, spazi anche molto diversi, che però hanno seguito un simile percorso giuridico, ha uh, proprio inventato un nuovo strumento per vedersi riconoscere lo spazio cioè l'obiettivo non era solo e non era tanto quello di mettere in sicurezza lo spazio ma proprio di creare nuove istituzioni e così è nato l'uso civico e collettivo urbano che diciamo si ispira all'uso civico tradizionale che è uno strumento di, gest di uso e se vogliamo anche di gestione in parte di terre collettive che appunto nasce per... Uh, eh, appunto come modalità d'uso di, di proprietà condivise da parte di una comunità di riferimento che si dà da sola appunto attraverso l'uso le norme per autoregolarsi La risposta che spesso si sente dire rispetto a qualsiasi rivendicazione che riguarda i diritti ovviamente soprattutto i diritti sociali è non ci sono i soldi Ci sono i soldi. non ci sono, non ci sono mai i soldi eh, però quindi c'è il debito non ci sono i soldi perché c'è necessità di un pareggio di bilancio, uh, il movimento cittadino ha dimostrato ampiamente che spesso um, sono anche le regole sul bilancio a creare il debito, nel senso che uh, come, a seconda di come si regola il bilancio si devono accantonare delle somme passive passivo e quindi aumenta il debito. Lo, lo slogan era se il debito è pubblico, pubblicamente va discusso, cioè, a partire insomma, da studi che ci sono su, sul sistema del debito, cioè su come uh, il debito sia spesso il frutto di una dominazione a tutti gli effetti col coloniale, quindi di un rapporto di forza che ha indotto a contrarre il debito. Uh, quindi ci siamo chiesti da dove nasce questo debito e, e appunto la consulta di Audit nasce da un, un tavolo che è nato innanzitutto informalmente, che appunto studiava il debito del comune per vedere quali parti fossero illegittime, cioè non contratte, nell'interesse dei cittadini. E Questo è stato poi lo scopo istituzionale uh, della consulta, cioè di, di vedere quali debiti fossero contratti al di là o addirittura contro l'interesse generale e quindi chiedere alla città di non pagarli. Era anche proporsi nel dibattito con una voce che venisse direttamente dalle comunità degli abitanti uh, di chi si prende cura dei beni comuni che noi chiamiamo abitanti proprio appunto perché abiti lo spazio e non letteralmente uh, essere residenti in questi spazi. E per, poi, per quanto riguarda Napoli, appunto, visto citavi il discorso di audit sul debito, perché uh, un'altra cosa importante del percorso che c'è stato. È stato quello di non volersi fermare agli spazi che di per sé possono anche diventare isole felici in un, appunto una città che poi vive di problematiche strutturali, ma eh, anche una volontà di cambiare le istituzioni anche a più ampio raggio. Quindi dopo aver creato nuove forme di gestione eh, di, uno, appunto, di riconoscimento di uno spazio autogestito, eh, si sono create anche delle nuove istituzioni partecipative per contribuire al governo del territorio, che sono state l'osservatorio sui beni comuni e la consulta di audit sul debito. Uh, sono entrambi organi che sono, hanno una componente partecipativa perché, appunto, proprio come esplicitamente detto dal, dall'avviso pubblico con cui sono stati formati, sono, sono composti anche da attivisti e attiviste. E comunque da persone che abbiano una sensibilità, di, appunto, non semplicemente una conoscenza, un'expertise expertise su le rispettive materie, ma anche una sensibilità che volge alla tutela di, di questi beni. Quindi appunto di nuovo organi non neutrali, ma che servono proprio, sono organi consultivi, quindi servono a supportare il, il comune, ma anche ovviamente le comunità nella, nel trovare delle soluzioni condivise. E l'audit ovviamente trova un suo senso appunto in questa ricerca che c'è stata di, di forme democratiche diverse. Quindi uh, la posizione che è stata presa è stata contro la dismissione del patrimonio e soprattutto contro la dismissione di tutti quei beni che, dove ci sono in atto esperienze di autogoverno. Quindi che la comunità rivendica come beni pubblici in senso in uh, senso di beni partecipati appunto che abbiano una governance pubblica partecipata o uh, che si autogovernino e quindi appunto il, il riconoscimento di, di forme e di modalità diverse di gestire lo spazio pubblico perché come dicevo poi la cosa importante non è avere uno due tre palazzi che sono autogestiti ma anche Uh, immaginare proprio delle modalità diverse sia di partecipazione degli e delle abitanti al governo del territorio ma anche appunto, del, del governo del territorio stesso, che sia poi diverso dalle, dalle logiche della privatizzazione. Non è semplice proporre delle, delle soluzioni in un contesto come questo, Uh, né è semplice immaginare subito un rapporto tra un soggetto politico, poi non so poi di che genere di soggetto si, si voglia parlare, però un soggetto politico ben identificato e comunità che si vogliono eterogenee e che magari uh, di per sé hanno rigettato poi l'ipotesi di un soggetto politico. Però uh, sicuramente a mio avviso un dialogo è possibile, secondo me anche è giusto che sia dialettico. Credo che quello che ci sia da, da imparare, secondo me, da queste esperienze sta soprattutto nel metodo, nella metodologia con cui queste esperienze si muovono. Intanto di coinvolgere direttamente, di partire dalla voce di chi è poi destinatario o destinataria degli interventi che si vogliono fare, quindi partire direttamente dal dare voce, dal dare spazio a tutte quelle soggettività Uh, svantaggiate e, e con cui si vuole dialogare e uh, poi ripartire dalle pratiche cioè um, per quanto tante volte ci sia una critica di, di chi dice che queste esperienze comunitarie non, non riescano ad andare poi al di là di una piccola scala uh, di un piccolo spazio e che comunque saranno scavalcate dagli eventi eccetera uh, critica che sicuramente può essere in parte vera, eh, secondo me è importante però da queste esperienze cogliere eh, la, la potenzialità di come da, da una pratica, eh, che può essere una pratica musualistica, una pratica di uso di uno spazio, si può arrivare a concepire delle, delle politiche, delle politiche culturali, delle politiche urbane e anche dei nuovi organi partecipativi.